Siamo con il professore Vittorio Alfieri che insegna all'Istituto Tecnico Commerciale Arcangelo Florena Arte e Territorio. Professore, un insegnamento particolare che si radica proprio nel territorio? Assolutamente sì. Diciamo che fra le materie introdotte quest'anno questa era forse la più ardua da innestare perché comunque la più umanistica, tra virgolette, delle materie, anche la più artistica e inserirla nel piano di studi di un istituto tecnico commerciale eh, non era facile, però anche con l'aiuto dei ragazzi, sia quelli della prima A che della terza A, il lavoro sta venendo più facile del previsto. Professore, qual è stato l'approccio degli studenti a questa nuova disciplina? Gli studenti hanno messo molto entusiasmo e molta curiosità eh, per questa materia che, come detto, esula un po' dal loro piano di studi classico, tra virgolette. Il programma è stato incentrato soprattutto sulla conoscenza del territorio, del nostro territorio. Nostro, cioè dei paesi anche a cui l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Manzoni attinge come risorse umane, quindi Mistretta, Santo Stefano di Camastra e Caronia senza dimenticare anzi dedicando a loro molto spazio anche quei centri che attorno a questi tre principali gravitano quindi Castel di Lucio, Motta da Fermo, Pettineo e Reitano che poi sono i loro paesi di appartenenza quindi... Anche per questo, dicevo, il lavoro è stato agevolato, perché comunque c'è la curiosità, l'attenzione. L'interazione con la classe? Assolutamente sì, le lezioni non sono quelle classiche, frontali, eh, ci sono delle lezioni multimediali, ora sarà prevista una visita guidata di Santo Stefano e poi di altri centri, quindi il coinvolgimento è massimo. Ci sono dei programmi specifici, naturalmente, perché lei insegna sia nella prima che nella terza? Sì, naturalmente con un linguaggio diverso e con tempistiche e modalità differenti, eh, l'obiettivo comunque è uguale, cioè quello di eh, far ottenere ai ragazzi le conoscenze di base appunto del loro territorio. Creare con... anche un'identità storica. Assolutamente sì, assolutamente sì. infatti la, questa conoscenza del territorio deve essere universale, va dai beni paesaggistici a quelli storici, appunto, alle tradizioni anche etno-antropologiche e poi grande spazio viene riservato, come dice la materia stessa, arte e territorio all'aspetto artistico, perché secondo noi l'arte non ha solamente un valore estetico che può essere opinabile, ma ha assolutamente un valore intrinseco, oggettivo quindi noi sia in prima che in terza studiamo il valore dell'arte come eh, portatrice di un messaggio quindi come se noi adesso siamo i destinatari di un messaggio che attraverso l'arte chi ci ha preceduto in questo territorio ci ha lasciato E il tema dell'ultima lezione che ha tenuto qual è stato? L'ultima vera e propria è stata incentrata alla verifica del programma svolto e anche da questo punto di vista mi posso ritenere gli scrutini? Assolutamente sì, mi posso ritenere soddisfatto in generale abbiamo già fatto 8 ore su 15 ed è stata curata gran parte della parte generale e quindi il concetto di arte, di territorio e poi le varie forme di arte principali, quindi architettura, scultura e pittura.